L'invito ad alzarsi dal divano, uscire di casa, fare attività fisica, arriva da Lodo Guenzi, testimonial del progetto Pillole di Movimento di WISP, Unione Italiana Sport per Tutti. In questa scatolina, che si trova da oggi in farmacia, c'è un bugiardino speciale, coupon per frequentare gratuitamente per un mese piscine e palestre. Campagna, quella della WISP, per contrastare la sedentarietà, per promuovere l'attività fisica che previene e fa bene alla salute e all'umore e stili di vita sani e corretti. Questa iniziativa è rivolta a tutte le persone sedentarie che hanno voglia di rimettersi in movimento, di fare attività fisica e di farlo soprattutto in compagnia insieme agli altri. Quindi è un progetto che fa nascere la voglia di ritornare in socialità. Il progetto Pillole di Movimento, nato a Bologna nel 2011, è diventato ora nazionale con il contributo del Dipartimento dello Sport, realizzato grazie a una rete con house, le farmacie, e che ora coinvolgerà in Italia 235 comuni e 370 associazioni e società sportive. Ne saranno distribuite 480.000 confezioni.